Politicamente scorretto 2019, oggi si è parlato di mafie in casa, di mafie in Emilia Romagna ed è soprattutto il processo Emilia. Abbiamo qui Tiziano Soresina, giornalista e autore dei Mille Giorni di Emilia, a cui abbiamo qualche domanda da chiedere. La prima domanda che vorrei chiederle è come ha deciso di scrivere il libro e che cosa ha provato quando ha capito le dimensioni dei fatti che si stavano trattando nel processo. Beh, eh, io sinceramente non avevo intenzione di scriverlo questo libro, è stata un'iniziativa dell'editore, dell di Aliberti, che eh, leggendo le, le cronache mh, che in quel periodo venivano fatte delle varie udienze, eh, era rimasto colpito da, da, dal mio modo di scrivere, dal mio modo di raccontare i fatti. E eh, ignaro di tutto questo, lui un, un bel giorno, nel gennaio del 2017, mi telefona e mi telefona in un momento in cui io ero arrabbiatissimo, ero arrabbiatissimo perché proprio quel giorno eh, alcuni imputati eh, del maxi processo Emilia, che erano eh, detenuti mh, con l'accusa la, di associazione mafiosa, attraverso un loro portavoce avevano chiesto un processo a porte chiuse, eh, attaccando in modo molto violento eh, i resoconti giornalistici parlando di linciaggio mediatico, prendendosela con, con tre testate in modo particolare, fra cui anche la mia, cioè la Gazzetta di Reggio, e oltretutto prendendosela con, con gli studenti che fre hanno frequentato eh, il Maxi Processo in, in massa, circa 3.000, durante eh, le 195 udienze, e anche prendendosi con una, una pagina Facebook eh, che si chiamava in modo molto significativo Processo Emilia, da parte dell'associazione antimafia Agende Rosse che riportava in tempo reale quello che avveniva dentro l'aula bunker. Ero arrabbiatissimo perché per la prima volta nella mia, fra virgolette, carriera giornalistica io mi sono trovato in difficoltà, mi sono trovato in pericolo, mi sono sentito eh, non nella maniera giusta per poter svolgere la mia professione, perché io penso che la libertà di informazione e il diritto di sapere siano il sale della nostra democrazia. In quel momento invece non stava avvenendo. Per fortuna la Corte poi eh, rispingerà per ben due volte questa, questa istanza e il processo continuerà a porte aperte. Ebbene, davanti a una cosa del genere, io non ho, non ho nemmeno pensato, ho detto sì, lo scrivo sicuramente. Il dibattito appena terminato, dal dibattito appena terminato, è emerso come eh, diciamo in Emilia Romagna si sia... Mh, si siano chiusi gli occhi davanti ai fenomeni mafiosi. Lei pensa come giornalista che la sua categoria stia facendo abbastanza per tenere alta l'attenzione attraverso l'informazione? Beh, eh, io credo che non si fa mai abbastanza, non si fa, non si fa mai abbastanza e, e la, la mia paura è quella che eh, una volta eh, chiusi gli echi di un'operazione un antimafia così eh, devastante come è stata Emilia, ci possa, eh, possa un po' sparire questa tematica dai giornali. Tra l'altro non dimentichiamo che a Reggio Emilia eh, noi abbiamo avuto un, un giornalista, eh, Marco Gibertini, che purtroppo ha dialogato con la, con la mafia e ed è stato anche pesantemente condannato, attualmente sta espiando la sua pena in carcere. Quindi, io credo che eh, a parte. Ehm, che la nostra categoria, soprattutto in, nel Reggiano, ha dovuto farsi qualche domanda, io credo che eh, da, da lavorare sul, su questa tematica purtroppo ci sia ancora molto, anche perché ci tengo a dire due cose. La prima è che non stiamo mica parlando sicuramente di un, un, eh, un accenno di infiltrazione mafiosa, ma stiamo parlando di un radicamento che ha delle appendici un po', un po' ovunque nel nostro tessuto sociale. E In secondo luogo stiamo parlando di un clan molto agguerrito, eh, quasi organizzato militarmente che eh, oltretutto come i fatti di cronaca stanno ancora raccontando dal 2015 fino ai giorni nostri cioè da quando l'operazione Emilia si è manifestata a, a quello che sta accadendo anche tuttora eh, i fatti continuano eh, le cose accadono e quindi io credo che eh, ci sarà ancora tantissimo da eh, investigare ma ci sarà ancora tantissimo anche da scrivere e tenere soprattutto Desta l'attenzione della nostra comunità e io credo che un articolo ben fatto scritto anche in maniera divulgativa aiuti molto e politicamente scorretto 2019 quest'anno sta giungendo al termine cosa pensa di manifestazioni come queste ne penso eh, il meglio possibile Ne penso il meglio possibile perché mh, io le sto conoscendo eh, in maniera diversa adesso. Prima eh, le frequentavo con interesse giornalistico e quindi ehm, ascoltare gli altri apre sempre la mente e può anche darti degli spunti eh, per il tuo lavoro. Però adesso li sto eh, frequentando invece da protagonista. E, ehm, ho scritto un libro come i Mille Giorni di Emilia, che è molto, eh, è molto al centro di, di, quelle che, di quelle che sono le tematiche eh, di una manifestazione come questa che si sta tenendo a Casalecchio di Reno. E quindi mh, capisco che eh, la mia posizione è cambiata e io posso eh, contribuire a far circolare le idee, perché... Mh, una cosa che, di cui mi sono reso conto mentre scrivevo il libro è che tanti fatti non si conoscevano, ma non, non li conosceva non, non nemmeno uno come me che, sono una che mi considero un addetto ai lavori, mi occupo di comunità organizzata per la Gazzetta di Reggio da oltre vent'anni e durante il maxi processo di primo grado ho sentito cose che eh, soltanto vagamente avevo, avevo intuito semmai 10-20 anni prima. Quindi io credo che trasmettere le idee raccontare i fatti perché poi senza memoria non si riesce a, ad affrontare il futuro sia eh, di fondamentale importanza certo ehm... Il giornalista ha il suo compito quotidiano eh, di informazione e eh, di, eh, anche di, di trasmettere in, eh, notizie e eh, resoconti eh, puntuali. Però eh, io credo che un altro pregio di queste manifestazioni è che vengono chiamati le, le var vari esponenti della nostra società. E, eh, dal cui punto di vista ci si, può solo, eh, si può solo crescere e si può anche apprendere cose nuove. Oggi per esempio a me è accaduto perché eh, nel caso in cui, eh, nel, nell'incontro che ho, ho tenuto eh, eh, sono stato affiancato eh, da un sindacalista e su, eh, sul caporalato per esempio e su quanto accade nel mondo del lavoro nella nostra regione ho avuto molto da imparare da lui.